Adesso vediamo un'alternativa nella risk assessment, ovvero l'approccio quantitativo. La scelta di approccio quantitativo nella valutazione di rischio riguarda il modo in cui abbiamo a che fare con la definizione delle probabilità di incidenti, di analisi e di modellazione e, infine, la stima del rischio. Questo implica l'assegnazione dei valori numerici ad ogni possibilità di incidente e modelli statistici come strumenti di analisi. Nella figura i primi tre passi sono com comuni a qualsiasi analisi del rischio. La valutazione del contesto, chiaramente, dovrebbe prendere in considerazione tutti i fattori sociali, tecnici, scientifici rilevanti eh, per la, la risk assessment. Eh, in questa slide vediamo il percorso quando si tratta l'approccio quantitativo. Eh, avere una conoscenza solida dei dati e delle tecniche statistiche ci può aiutare ad affrontare i seguenti compiti. Eh, possiamo stimare il link nei percorsi dei scenari di incidenti individuati attraverso la definizione delle probabilità di ogni evento. Queste stime eh, poi vanno aggregate su diversi scenari e diverse popolazioni eh, per ottenere infine il rischio totale. Poi gravità e la probabilità sono composte per ottenere la stima finale del rischio. Questo è un appro approccio che è molto data consuming. E dove si trovano i dati? I dati si possono trovare nei vari report, eh, nelle statistiche sugli incidenti, come EU Injury Database, eh, sulle schede del prodotto, le checklist, consultando gli esperti, eh, consultando le indagini nazionali o internazionali o organizzando le indagini ad hoc. Nella definizione del modello ci sono delle scelte da fare, ovvero è possibile avere un approccio deterministico dove gli input fissi portano agli output fissi. Quello più comunemente utilizzato oggi, avendo a disposizione tutte le tecniche statistiche, è l'approccio stocastico, dove gli input sono i dati che sono variabili che portano agli outcome variabili. Questo è un esempio di quello che dicevo, l'approccio deterministico fa sì che la gravità e la probabilità sono le quantità fisse, che non variano, e di conseguenza anche il rischio finale è una quantità fissa. Con l'approccio statistico invece ogni input ha una sua distribuzione che poi porta a ottenere una distribuzione finale del rischio. Quindi è un approccio che in qualche modo con, contempla l'incertezza eh, nella valutazione del rischio. Gli step finali eh, sono combinare la probabilità e la gravità, eh, aggregare nelle popolazioni, per esempio sommare il rischio per i bambini piccolissimi da 0 a 3 anni e eh, piccoli, 3-6, poi è molto importante condurre una sensitivity analysis, ovvero verificare quanto robusto è il risultato rispetto alle piccole modifiche nelle variabili di input. E infine ehm, fare reporting, ehm, dove è molto importante la trasparenza, eh, ovvero capire quali sono i limiti e i pregi del proprio studio, quali sono le assunzioni che si fanno per ottenere il risultato Uh, eccetera e con questo si conclude il um, risk assessment quantitativo